Abbiamo visto come una corrente elettrica è in grado di generare un campo magnetico è vero è valido anche il contrario cioè è vero che un campo magnetico è in grado di generare un campo elettrico quindi un potenziale elettrico che se agisce su un circuito chiuso eh, provoca la circolazione di una corrente questo queste relazioni fra campo magnetico e corrente sono state eh, per prime messe in evidenza dagli esperimenti condotti da Faraday. I, gli esperimenti, diciamo, fondamentalmente sono due. I, ipotizziamo di, di vederli separatamente. Nel primo si considera una, un circuito composto da una spira una spira che poi viene eh, chiusa in un circuito nel quale è presente uno strumento di misura chiamato galvanometro quindi questo è un galvanometro galvanometro in grado di misurare piccole correnti, piccole variazioni di correnti, quindi abbiamo un circuito dove è presente una spira, poi immaginiamo di, di avere un piccolo magnete permanente caratterizzato da un'estremità sia il polo nord e ovviamente l'altra estremità sia il polo, il polo sud. Se adesso ovviamente questo, questo magnete è in grado di determinare una la creazione di un campo magnetico nel, nello spazio che va dal, dal polo nord verso il polo, il polo sud quindi questo sia il nord e questo sia il sud del magnete permanente adesso in questa configurazione eh, sperimentale si, si vede che se noi muoviamo il magnete permanente rispetto alla spira oppure anche potremmo far muovere il circuito quindi la spira rispetto al magnete fermo oppure entrambi l'importante diciamo che sia ci sia uno spostamento relativo tra eh, magnete e spira allora si determina si vedono sperimentalmente queste conseguenze allora abbiamo se abbiamo moto relativo tra magnete e spira allora si ha una circolazione di corrente di corrente che viene misurata dal, dal, galvan dal galvanometro, che viene rilevata dal galvanometro. poi Ancora sperimentalmente vediamo se aumenta, cioè se è più rapido il movimento, maggiore rapidità del movimento, allora si ha una circolazione di una corrente maggiore. A parità delle altre condizioni, se il movimento è più rapido si ha una corrente maggiore una terza evidenza sperimentale è che se eh, avviciniamo il magnete con una certa polarità otteniamo la circolazione di corrente in un verso, se allontaniamo il magnete sempre con, mantenendo la stessa polarità diciamo verso la spira la corrente circola nel verso opposto se invertiamo la polarità del magnete, cioè giriamo il magnete quindi cambiamo il polo che si affaccia alla spira i versi della corrente nei due casi avvicinandolo, allontanandolo, si invertono rispetto al primo caso quindi invertendo il moto o invertendo la polarità sia che un'inversione un della corrente e questo diciamo è il primo la prima configurazione sperimentale di Faraday. Vediamo la seconda in cui invece, invece di avere un magnete permanente abbiamo due circuiti con una spira, diciamo il, il primo possiamo immaginare che sia lo stesso visto adesso, quindi qua abbiamo il galvanometro e il secondo circuito sia nel quale è presente la spira sia invece inserito in un circuito qui possiamo immaginare essere presente un, un generatore di tensione V, una resistenza diciamo, per limitare la circolazione di corrente e poi un, un interruttore che siamo in grado di aprire e chiudere. In questa configurazione abbiamo che eh, se eh, nel, nel circuito in cui è presente il generatore viene chiuso l'interruttore, quindi inizia a circolare corrente, quindi alla chiusura dell'interruttore si ha una circolazione di, di corrente nell'altro circuito, quindi, in quello, quindi eh, diciamo viene, viene chiuso l'interruttore nel circuito con il generatore e si determina una corrente I, supponiamo, nell'altro circuito in questo, in questo verso. e poi si vede che eh, finita diciamo, la fase transitoria, la fase iniziale di chiusura, eh, quindi al trascorrere di un certo tempo dalla chiusura dell'interruttore non ci sarà più circolazione di corrente nella seco nel secondo circuito, fino a quando non andiamo a, a riaprire l'interruttore. allora avremo sempre una circolazione di però opposta come verso ovviamente stiamo ipotizzando che la tensione del generatore rimanga eh, costante quindi sia un generatore di tensione continua quindi questi sono eh, qualitativamente eh, i fenomeni coinvolti nel, negli esperimenti condotti da Faraday da queste evidenze sperimentali si arriverà a determinare una relazione anche quantitativa tra le grandezze magnetiche e le grandezze elettriche eh, coinvolte in, questa, eh, in questo fenomeno fisico.